Selamat pagi sama Telmo itu Teli Hari ini Mau ngucapin Happy Mother's Day Hari ini tuh hari Minggu Tanggal 9 Mei Jadi Mother's Day itu uh, Setiap Minggu kedua di bulan Mei Dan hari ini ya hari yang spesial Ini <tuh> <tuh> <tuh> Gue mau Ngobrol-ngobrol uh, Sama seorang ibu orang Jepang. Itu juga termasuk teman gue. Teman tetangga sih. Soalnya dekat banget sama rumah gue. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit gimana sih dia eh uh, hidup di Italia sebagai orang Jepang, seorang ibu, satu anak. By the way, dia eh uh, Jepangnya dari Sapporo. Pelajaran kan? Jangan lupa onton terus, simak terus keseruan Telmo sama Satoko San. Nah, ini dia. Kita coba interview sedikit sama teman gue namanya Satoko. Dia tinggal di Jepang, eh tinggal di Jepang, tinggal di Italia, orang Jepang dan kita mulai sekarang ya. Oke, okay. ciao satukku. Ciao. Allah <laughs> dah. Te preferisci si, si parla in italiano. No? Oke, okay, si parla in Italia. Kita ngomong dalam bahasa Italia karena we already forgetting English completely. <laughs> so it's better we talk in uh, Italian. Oh, o oh, giapponese giapponese non capisco allora prima volevo dire auguri auguri per tutte le mamme oggi e poi volevo chiedere te sei una mamma in Italia una giapponese che abita a Firenze uh, come fai? come fai abitudine uh, daily life dalla da mattina fino a sera? Come, come fai? Ah uh, dunque, <ride> praticamente la mattina mio, mio figlio, mio figlio va, va all'asilo, quindi io o mio marito porto, portiamo all'asilo, Sì. quindi dalle, dalle 8 di mattina noi partiamo da casa, quindi dopo, dopo faccio, faccio frissie della casa o cucina. Se c'è tempo ancora, allora leggo qualche libro. Ah, leggo. Che libri? It, in italiano o in giappone o in inglese? Mm, sì. Ho comprato il libro in italiano ah. per imparare italiano per studiare. Oh, no? Bravo, bravo. Però non continuo tanto. <ride> Meglio te che io. Ma, ma, <ride> io voglio in giapponese. Io non leggo mai. Ah no? Io leggo solo su internet qualcosa, articolo, qualcosa, qualche qualcosa. Sì. Ecco. Poi dopo continui. Dopo, poi dopo, allora è già, già mezzogiorno, oh, devo prendere Giovanni, mio figlio. Mm. Poi dopo l'autobus, prende Giovanni. Per, andar, per andare ci vuole meno mezz'oretta, però per andare mm -hmm. lì, per, sono arrivata lì, parto sì. con maestre, sì. e aspetto l'autobus e quindi alla fine torno a casa al, verso a l'una già allora sì. da quel momento cominciamo a mangiare sì. quindi mangiato dopo mangiato lui fa pisolino allora anch'io faccio pisolino <ride> un po' ah, e, sì, e poi sveglia verso le, le tre, tre, tre quattro mesi ok un, tre, mezzo, quattro ah. scusate eh. nulla nulla <ride> poi dopo fa, fa merengo mi mangia la mela, qualcosa, poi dopo, dopo, dopo la merenda facciamo un'altra passeggiatina. Sì, mm. sì, sì, sì, al giardino e poi oh, sera, sì, sì, te sera. prepari anche la cena. Ah, di solito te, te che fai? Uh, la cena giapponese o cena italiana? metà metà mm. però più più giapponese mm. che italiano si cena si dorme no così è finita la giornata poi si riposa ok bambini bambini sempre romper rompe scatole e poi? Devo sapere se come partorire a, a Giappone, ne gratis. Ne gratis. Mm. Uh, posso sapere quanto, quanto per, per fare mi il parto? Mi vedo bene, mm. Mm, non mi ricordo euro, 4000 3000, 4000 4000 euro, e 40 40000 40.000 mm. E quando, quando mi sono scoperta, che sono incinta, uh -huh. devo andare al comune sì. per prendere come libretto. Sì. Con questo libretto c'è coupon, ci sono tanti coupon per, uh, per andare a, da dottore, per fare esami. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Quindi se quando uso questo coupon, eh, allora quasi non si paga nulla. Alla fine quindi, alla fine non, non paghiamo nulla. Questo è in Giappone? In Giappone, mm. però io penso prima paga, poi dopo il governo ci dà i soldi, ah. penso. Buono. Mm. Però più o meno 4.000 euro costa, costa 4.000 euro. Verso, mm. sì, sì, circa. E eh, invece, sì. meno male che hai fatto partorire qui, Quindi, vero? <ride> partorire non si fa. Proprio solo, o... un pochino di esami, un altro esame e come extra, extra esami. Non è, ex, uh, non è esami regolari, es se, se ho bisogno qualcosa uh -huh. di qualcosa, allora dobbiamo parlare, sì, sì, non sì. tanto. Uh -huh. E poi che, che lingua usi a, a casa per parlare con marito, eh, con italiano, figlio, italiano, italiano, sempre italiano? Con mio marito italiano, all'inizio è inglese, all'inizio è, all è inglese, sempre è inglese, però dopo devo imparare italiano. No, è sempre è inglese, devo imparare italiano. No, ora sempre nonno italiano? Nonno, zero. Oh. Comunque io parlo italiano con mio marito, con Giovanni, con mio figlio, eh, non 100% giapponese, mm. Perché c'è papo, sì. c'è Albert, allora sì. devo parlare anche italiano. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. E che cultura in Italia che ti, ti fa spaventa? Mm -hmm. Se si compara uh, con questo. cultura italiana? No, quando sono andata al comune o oh, questura come polizia. Ah, ah, sì, sì, questura, sì, si sì, capisco. Sempre vado queste cose burocratiche. Sì. Tutti dicono un'altra cosa, no, non è... Sì, sì, vero! Mh, nessuno nessuno... Giusto, non è giusto. Ho trovato questo comune, ah, mi ha detto sì. questo, questo, di questo, fare A ah. questi questi sì, questi documenti sì. Sì. invece allora porto tutto poi è andato andata in un altro comune ah, manca questo, questo sì. non va bene sì. allora, ecco. Quindi un po', un po scioccata sì. <ride> perché da questo un'altra parte, un'altra informazione, sì, sì. quindi ti fa confusione, sì, sì. Esatto. Eh, succede anche a me. <ride> Mother's Day di, a, a Giappone è uguale come qui in Italia, vero? Sì, il giorno secondo è secondo sì. domenica? Sì, secondo domenica a maggio. di maggio, maggio, sempre uguale, a ah, in Indonesia il 22 dicembre. Ah, dicembre? Sì. Ah, anche prima di Natale? Sì, oh, sì. Ah, wow, so sapevo. Si fa così. L'ultima domanda, che cosa sì. volevi dire per, per tutte le mamme? Ah, oh, non lo so, le mamme sono, sono tutte, tutte le mamme sono brave perché devono organizzare tutto, bambini, marito, la casa, la mm. famiglia. <ride> è sempre forte. È sempre forte, sempre allegra, sì. ma anche, anche noi, le mamme, sono umane. Eh, sì. A volte un po' triste, un po' stanca. Un po' su, un po' giù. Sì, sì, sì. Capisco. Sì. Sentiamo queste cose. Sì, sì, sì. Eh, forse vuoi, vu vuoi dire qualcosa per... Per la tua mamma, per, per dire ciao, per salutare la tua famiglia a Giappone. Ah, Forse se vuoi, se vuoi dire, puoi dire in, in giapponese. Uh, sì. Mia mamma, ora mia mamma abita da sola in Giappone. Uh -huh. Quindi non so, grazie mamma. Grazie. <ride> se, se, se te non. io non sono qui non sono sì. grazie e un giorno un giorno per vedere grazie Satoko grazie allora oh già di keterusan ngomonga bahasa italia kita ketemu lagi itu tadi interview gue sama Satoko subscribe, like dan komen ya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Ciao-ciao. Ciao-ciao. Mata nih.